Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Tryonamifix e Marco007 e oggi inizieremo la demo di Kirby Star Allies. Cioè inizieremo. Fare <ride> la demo di Kirby Star Allies. Mi ha fatto morire la scena che perché praticamente, stavano correndo quattro amici e poi è arrivato Kirby con, con il pancione pieno e i due amici che, che camminavano lentamente. <ride> <ride> ok, iniziamo subito dalle parti. Vieni. Ti avverto subito che molte cose... Bozza. Perché sto usando così? Ci sono dimenticati di mettere i tuoi controller? Sì. Basta che faccio così. Ecco, bravo. Perfetto. Bene, Kirby corre. Wow. È la novità. Il primo, che... il primo uomo di D non va ucciso perché non ha fatto niente di male. Il brottouter invece cade.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 Oh, forse premere un tasto! Sbuca questo cuore fuori da nulla che Kirby sapeva benissimo di poter avere. <ride> Adesso improvvisamente lui ama Kirby. Oh no! No! E è, è, è, tipo lì c'è Shark Knight che dice Blade Knight! Perché? No, in quello quel è, è il nome vecchio, Blade Knight. In inglese. Knight. In inglese. Ah, in inglese? Ah vabbè. Tipo Blade Knight dice. Yay, yeah. il mio ex fidanzato! Mi Dammi mazza! Gimmi sword! So, Perché tutti amano Kirby? No, devo pure seguirlo per forza il mio ex. Bene, spada, la migliore abilità di sempre. Se siete nostalgici ora porto sfortuna wow nessuno non ha ancora preso nessun danno ecco qua cioè ma come si fai con io? non perdiamo tempo. ho detto che portavo sfortuna Su porti sempre sfortuna non, non è per... vero non ci perdiamo in stelline che danno vite che non si salveranno da un coso all'altro quindi... non riesco a correre, non corre oh attimo, no infatti quello voglio diventarlo io Vabbè. Va bene. Sì, perché anch'io è cuori! E lui quelli.. lui cose! Mio! Mio di! No! <ride> ok! La cuore smirciata! Smircialo! Che avvento! Bene, spada ardente è tipo finissima! lana ardente Lama al dente. Bombo. Sì, può, può funzionare anche così. Perché comunque abbiamo le... Sì, le le leggi della logica dicono che una bomba infuocata non esplode. Fino a quando non la lanci. Voglio, mi dai una bomba? Puoi, puoi diventare tu il tizio. il tizio bomba.. bombombizio. Bobby Bros. No, no, non posso. E se facessi così? fai così. Ho un'idea. Io ho un'idea migliore. Ci ok, ci va bene, non fare Perché posso, possiamo raccogliere le bombe degli altri ovviamente i più sono stupidi, cioè no, sono intelligentissimi Marco ha fatto una cattura a casa e chissà perché boh comunque oggi stiamo riprendendo un casino di video tipo stiamo riparando perché la signora telecamera qui, qui presente e non vuole ho bloccato tutti i video e non voglio fare nomi però è stata la telecamera Shop, shop, shop. Ma intendi me oppure... La telecamera. Intendi me. Vuoi prendere i tasselli? No, io... Avete saltato i di... tasselli! Perfetto. Mio! Dimmi. Non a tutti! Perché? Fatto? <ride> Perché sono dentro di te. Adesso lo prendono tutti! È perché hai fatto il colpo caricato? Cioè... Non nel senso, perché non dovrei dare poi? A tutti. Po perché poi contro un certo Whisperer, <ride> non volevo dire contro qualcosa. Dovremmo usare fuoco perché è super efficace. Cheat Pokémon. Uh, eliminiamo. No, no, to togli me, che io sono un Mio! Yeeey! Yeah. Yeah. puoi levarti la vita. Non è Puoi levare dalle gambe. Gambe in spalla, su. <ride> ok, ma il non ha le gambe. Lo so, per questo non lo so. Dalla QV. Kirby se cade sui nemici non si fa male. Se cade da una certa alterna Un attimo. Vuoi provare? Sì salta sugli amici da una certa altezza ecco. No, no no voglio provare ecco qua gg li può risucchiare con quale bocca con quale aiuto aspetta gg guarda... è dorato non ucciderlo non uccidere niente no nemmeno questo non ci va scusami ice bomb, bomb. Vai, bomb Volevo uccidere il mio pilota. Un secondo una cosa. Uccidi i compagni. Perfetto. Addio, Marco. Tanto poi diventa un altro. Non è vero, non diventi nessuno, non ci sono persone in eccesso. Ah, comunque si può fare una parata. Sia con uno, sia con l'altro, sia con tutti e due e si può anche schivare. Non mi va più di giocare Ok ciao, non c'è più Ecco, non ho io. di tanto stranile Qui avete bisogno di almeno un po' persone per entrare. Eh? Perché Kirby non può tirare una maniglia alla volta, sai com'è? Mi sa che il mio audio si modificherà durante il video perché... Ah aspetta, voglio, voglio elettro perché si può fare una cosa bellissima Ah. Chi ce l'ha elettro? Quello di sotto? Togliti Ce l'ha il tizio c'è il poppy brother Allora bombi Aspetta ah, no, no. aspetta Quello è in inglese Dammi il coso <ride> Quello è scemo Perché non mi dai la tua abilità? Te la do io dopo No e ora mi serviva Ora mi serviva Perché praticamente eh, si può fare una cosa bella <ride> bravo! Bravo! Yeah! Il team glaciale! Ma anche no! Io ho buttato la mia bomba, non sono glaciale. Ah, pensavo di essere il più! Lo dico sempre tutti! <ride> No, Addio. cambialo con me chiamalo con me <ride> Cosa sto facendo io? Ciao, ci 2 due, che cosa ci fai? No! Fire. Complimenti! Grazie! Tanto poi divento. Yo-yo! Cosa? C'è un certo no! No spoiler, anche se lo sapete. C'è un certo palestra in inglese! Jim? John! No. Si chiama John, in realtà! John. Basta attraverso i frammenti! È Ma super logico. Adesso facciamo il team di fuoco, perché prossimo. sì, voglio... Siamo già il team di fuoco, tranne lui che è un immigrato. Eliminiamolo. Adesso... Uh -huh. Prendi il <ride> Mi è morto un tizio in faccia! Eliminiamo... No! Fiammello! Fiammaleo! Fiammello! Smettila di prendere gente! Vai! Prendiamo un altro ciglio! Perfetto! Foglia! Foglia! Cosa faccio? facendo? Ah! <ride> non ti ho da me! Yeeey, yo-yo! Jojo, it's a Jojo jo reference Perfetto, un, attimo, ti, ti, ti, ti, ti. un attimo, voglio fare una cosa Cagnolino, fai uh, il cagnolino Oh, ma che cane bello che ha Grazie L'ho <lacht>. comprato ieri L'hai comprato L'hai adottata, Massimo. So. Oh, ma chi sarà mai questo albero che scuote le foglie a un naso strano? Secondo me è Craco! Oh no! Carlo Craco! <ride> Presto, distruggiamolo! Importiamo Wispo! Non, ha... non abbiamo mica preso fuoco per uh, nessuna ragione! Ci sarà qualche ragione? Forse qualche iste Egg! In effetti siamo nel periodo di Pasqua, quindi ci sarebbe Mr. Reggio. Qualche uova di Pasqua, qualche uova di Ma dai, perché scappano? No, come fate a non bruciare? E eh, no, perché gli i CPU scappavano? Eh grazie, che scappavano, tu non colpivi, se non colpisci. Vabbè comunque c'è un secondo finale, tra virgolette. c'è un secondo modo di uccidere che più o meno ha un quarto di vita. Inizia a bruciare malamente se tutti colpiscono e hanno il fuoco. E niente, brucia con una faccia troppo. Cioè, ti fa sentire male, insomma. Ti senti in colpa, ok, ok. Ti, ti, ti dovresti sentire in colpa, l'hai ucciso tu! Uh. Perfetto, qui c'è una cazzina che a nessuno importa. La versione del gioco è disponibile in italiano, ma non è vero. Già, non è vero. Ok. okay. Ma quando ho preso la demo non era vero. Perfetto, adesso facciamo il secondo livello. Mm. Non ci serve. Ho fatto un video. Perché... Non lo so. Oh. What... Ops. Scusami. Sì, abbiamo la cosa di capi. Che va? La cosa di cappi. Sì, abbiamo l'immagine -hmm. di cappi di tutti. Hai visto? Mi chiedo chi vede la bambina. Vabbè, oh, adesso sta sono cose stupide sì, cose che soltanto io eh. e soltanto quando giocheremo a Kirby da Benjiumpi che mi rida la cutscene della scuola della eh? non capisco perché sta facendo le cutscene è perché quando spegne il gioco le cutscene si riavviano ahia sono bruciato Lo nostro un sacco di let's play si vedono più volte le stesse cazze. Io ho visto. Mm. oh no! Ci siamo! No, no, no! Scoperto che un casino di youtuber italiani avranno già fatto il let's play. E l'avranno definito. Sì. Cioè, quando l'avremo iniziato noi. E non facciamo c'è qualcuno allora, che si chiama Bob è bello perché ne hai preso un altro non ci serve dimmi ah non puoi dare anche un tizio eh ma sai come dice lo puoi dare pure tu I io lo puoi dare pure tu si sì, e se sei i due giocatori lo sai che possiamo farlo all'infinito in si sì, lo so che uno può riprendere quello dell'altro quindi poi voglio diventare un tizio o da d'acqua o di ghiaccio così ti aiuto I I un attimo c'è un tizio di ghiaccio! Ah, ma su questa! Perfetto! No, sono diventato un'altra roccia! Sì, perché non te lo fanno continuare i CPU! No! I CPU non te lo fanno continuare! Ah giusto! So. Ma comunque. chiedo un tizio di ghiaccio! Ghimmè! Ghimè! Non mi serve che dici che, che effetto sei! Lo sappiamo già. Comunque si può salire sopra un altro. sopra un cibo. Io penso. Pe io sono, sono un... una palestra, guardate. Ui. Un attimo, lo possiamo fare tutti? Sì, no, lo faccio io. Io devo salire via addosso. Chi sta comandando? Tu Aspetta, fammi salire. No, Cilly se n'è andato. Vieni qua, facciamo una scaletta. Io posso comandare te io aspetta tu devi essere il primo a salire vai salimi sopra perfetto e, e se facciamo così Cecilli, a te invece scoglio bianco. hai <ride> visto guarda presto. non fai così entrare che sta una scala no io sono oh. caduto tutti sono caduti no c'era... ci di parecchie... Kidball, Kidball come si chiama? pugno tuono, dio du duca di Zac Cosa? il duca di Zac cioè il vero nome di Gamble o Benzac? tan tan tan, spoiler qui e... non è più il vero nome di Gamble doveva essere yeeey il mi parasol me la puoi dare la eh, cosa? Tu? No! paro solo e supra paro solo e condiviso cioè qualcosa che non succederà mai nella vita reale se no poi si spande in andiamo lui roccia ce la fa si sì. si sì, ma anche no ci serve il fuoco c'è cioè... ecco Dobbiamo combattere il fuoco col fuoco Quindi torniamo in via Qual è il fuoco? Questo fuoco. Combatti Non mi amo te No, no, la sei palestra Sei l'eccesso Non sei tu la palestra C'è il duca di Zacco. <ride> si può usare anche il ghiaccio Io lo tolgo Sì, si può congelare Fatelo, congelate Che cos'è questo? Oh che non fa tanto so se sarebbe la un attimo voglio provare una cosa hai detto Giambasti ecco l'hanno congelato eh aveva fatto pure spoiler nel suo gioco Giambastian Ma... chi è non lo so magari il no. boss finale io non lo conosco no, non lo so qual è il vero nome del boss finale comunque Giambastian è un mondo <ride> Chi vuole bombe fresche, bombe... raccogliete bombe... Uh, che bello nello, la bomba! Potete lanciare le vostre bombe quando vi ah, piace! Ah, è una bomba! A ah, chi importa della sua bomba? Smettila di spammare! <ride> A me piace questo! Mi piace fare l'immaginazione per andare Si, sì, è bello che l'hai cancellato poco fa! Possiamo so, ora la guardiamo Non la voglio guardare! Ok, no, non schiacciamo i funghi. No, abbiamo no, dimenticato un tassello che non ci serve a nulla. Poi ci abbiamo pure la. Prima, la, prima, la, prima, la Ma non uccidiamo no, i, no, i no, funghi. Oh, non è a saltare Ah, ok. Oh. Mi sa che si può anche non uccidere nessuno. No, è impossibile. Adesso. E di. Uccidi comunque almeno suoi oh. bondiamo. E poi c'è quella parte in cui prende i prenderemo. Io voglio star kiffo. Non so perché ce lo consiglia. Perché è bello. Si può fare questo. Lui è un immigrato. Uccidete Jim. Mi piace. lo Jim. <ride> Elimini... Elimi un attimo, devo dire... Oh. E ora sono qui! No, ora sono in Cigna! No! Ah, Vai, andia Cina. andiamo! Andiamo, cagnolino! Cos'è quello? Uno spilungone di ghiaccio! <ride> e' una scala bumite! Ma non lo sapevo! Condividi gli oggetti curativi oppure dai un bacio al tuo amico! <ride> in parole povere! Nuova ship, Kirby e <ride> Ardu un secondo non mi ricordo come si fa una mossa uh... orbita yo-yo no giù su uh... aspetta cosa? ok è quello si sì. l'attacco più figo ma perché questo mi segue? sto fizio verde, sto ball verde mi, mi seguiva e quando stavate vicino? cosa? Quando stavate dall'altra parte, quel, il tizio verde? vi stava attaccato, stava attaccato al muro. Gnam, gnam, gnam, gnam, A quello blu serve! Anche quello verde serviva apparentemente. Pronti? No. Ok, via. Lo scoprirete solo vivendo. Sono Jim! Vai in palestra? la ah, con uh. Venite qui Friendo trovi Tiro eh? amici, vabbò Vabbè, via Il prossimo Io non il prossimo, no no no, io voglio essere... Chi... Non kickball No, voi fate partire ragazzi <ride> Ciao Jim eh, Ho qualche sole mie spalle Oh, mi sta io. mangiando so eh, mi sta di fare ah. oh mio dio stavo urlando troppo stiamo. io sono maestà nemica vabbè potete notare che la vita allo è eccessivamente forte siete pronti tiro amici io tiro oh, no. Kinder Nene non ha le ombre pizze negli occhi e adesso si sì. chissà come E dai stava facendo un troll friend Vai! Yeah, sono in palestra volante Io cerco di non fare vite Sai Kirby, ti devo dire una cosa E se vai in palestra ti dico che tu non hai più bisogno di andare in palestra Sì! Ti è cioè, abbasta abbastanza allenato Guarda, chi ne deve ci regala la fuga. Ovviamente non è la fuga, però non è il suo A me ricorda Donkey Kong, quel per, per tizio che sparava nato. Ah, non lo conosce nessuno, sai. Poi, non mi ricordo manco, manco ah, chi è il suo tizio. Cancella tutti gli amici quando, quando è finita la battaglia, così inizia già a cancellarli cancella i nemici, nemici? Cancella i nemici? gli amici no l'ho ucciso fai anche Uccidile, uccidilo vai vogliamo chiudere te no. Io ci ho già provato. Cioè hai visto il look del Zack Blu ha recuperato tutta la vita per E <ride> invece non ho perso nemmeno un un Pratico? Ah no, quello era Knuckle Joe. Gluncle Joe. Glunkle. Chi è Gluncle? Knuckle, <ride> come sta scritto. Ah, Knuckle. Sì, Knuckle Joe fa vedere la sua scarpa dopo una vittoria. Per chiedere se, se ha delle belle suole oppure se c'è una gomma. Il gol è il di col giù sì. Perfetto, sì. Perfetto. <ride> Perfetto. Perché lui un po' lo fa anche Kirby Quindi questa è la prima di Kirby starà all'Aiso uh, Il questo primo video fa video... pena <ride> Il primo video di Kirby starà all'Aiso effettivo Uscirà quando uscirà Quindi ci Dobbiamo vediamo usci? Quando uscirà Quindi noi ci vediamo alla prossima volta sì, sì. Ciao mm -hmm. ragazzi Ciao